Andiamo a vedere un'altra analisi creata da un filtro personalizzato, cioè la fascia di prezzo. La fascia di prezzo in questo caso l'ho divisa in queste 5 fasce, però possono essere personalizzate ad hoc per il business che si sta sviluppando. Qui sopra vediamo un, un altro filtro che sono i quarter e anno. E nel primo pezzo vediamo le quantità nella seconda le percentuali per fascia di prezzo per quarter. che okay, Vediamo 2011 Q1 e così via e lo stesso sul totale sui dati di sell out qui sempre grazie ai filtri possiamo vedere la stessa analisi sui dati di stock Oppure anche sui dati di Selin e così via, o sul magazzino. Lo stesso lo possiamo fare per catena, per cui per vedere le performance di ogni singola catena per fascia di prezzo. Insomma, questi sono i filtri a seconda de delle esigenze li possiamo utilizzare in maniera molto specifica